buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi facciamo vedere la grandine che è scesa oggi alcuni pezzi di grandine oggi 2 agosto 2019 in provincia di Lecco intorno alle 13.30 sono pezzi molto grandi non ha grandinato molto ma il risultato è il seguente pezzi molto grandi di, di grandine abbiamo voluto documentare la raccolta di questi pezzi di grandine molto, molto di dimensione elevata con fogge molto strane specialmente quelli piccoli grazie per l'attenzione e buona giornata se possibile